ok allora in questa lezione come avevamo diciamo così, concordato, previsto ehm, svolgiamo qualche esercizio eh, di teoria per quanto riguarda la domanda eh, sull'architettura dei calcolatori no? sono domande eh, spesso di, eh, diciamo così, di tipo teorico e in alcuni casi anche di tipo diciamo così, di calcolo per quanto riguarda le memorie, le capacità di memorie, i basi di sistema e così via allora, come ho già fatto per la lezione di, di ieri, parto dal fondo, perché in fondo sono le, diciamo così, le, le domande che sono state aggiunte per ultime, quindi magari hanno avuto meno attenzione eh, da parte vostra, non avete già, eh, o già non ci sono eventualmente le soluzioni in giro. Allora, eh, andiamo in ordine partendo dal fondo e vediamo quante domande riusciamo a trattare nel, nell'ora e mezza circa che abbiamo a disposizione allora la domanda numero 23 ci chiede che cosa sono <ride> e qual è la funzione dei registri di un cpu quindi che cosa sono i registri e qual è la funzione dei registri e in particolare a che cosa serve il registro dei flag allora cosa si può eh, rispondere a questa domanda eh, beh, quello che potremmo rispondere è eh, che eh, ad esempio i registri quindi che cosa sono e che funzione hanno quindi i registri Innanzitutto che cosa sono? Eh, sono delle celle di memoria eh, all'interno, che sono poste all'interno dell'unità operativa della CPU. No? E, eh, a che cosa servono, ci chiede, eh, servono a memorizzare. Soprattutto i dati su cui la unità logica deve lavorare, e le, quindi gli operandi, e eh, le, eh, ed, ed i risultati calcolati dalla ALU stessa, idem per la F+, cioè sia per l'unità logica intera sia per l'unità in floating point, quindi i primi due punti della domanda erano appunto eh, che cosa sono, sono le piccole memorie, qual è la funzione eh, memorizzano i, gli operandi che devono essere diciamo, utilizzati per, eh, per i calcoli dell'aulu e i risultati della stessa, calcolati della stessa. Eh, ultimo passaggio eh, la, la domanda chiedeva ancora a che cosa serve il registro di flag? Quindi lo possiamo aggiungere, il registro di flag eh, memorizza una serie di bit singoli, ciascuno dei quali eh, indica un aspetto dell'ultima operazione eseguita dall'ALU. AlU barra F ⁇ Quali aspetti possono essere? Risultato 0, risultato negativo, eh, overflow, eh, eccetera, eccetera. Eh? confronto uguale, confronto diverso eccetera e quindi eh, l'unità logica, eh, in qualche modo eh, non solo fa l'operazione e memorizza il risultato dell'operazione all'interno de, di un registro ma eh, le informazioni su come è andata questa eh, operazione vengono anche memorizzate all'interno di un altro registro che contiene appunto dei flag, cioè dei bit singoli ciascuno cioè dei quali mi dà un'informazione specifica quindi questa potrebbe essere una, una possibile risposta per la domanda numero 23. Se passiamo alla domanda eh, successiva, la domanda 22, spiegare brevemente che cos'è il clock di sistema e qual è la sua unità di misura. Ok, Quindi il clock di sistema, anche qui proviamo a scrivere una possibile risposta, eh, quindi il clock è un segnale innanzitutto. Periodico presente all'interno dell'elaboratore che eh, la cui funzione no, eh, serve a temporizzare le operazioni interne alla CPU, ad esempio. Quindi, ad esempio, ogni operazione eh, dell'elaboratore avviene in corrispondenza un istante di clock. Eh, questo segnale è, a, a, diciamo così, la sua, è caratterizzato da un periodo in, tipicamente espresso in nanosecondi o da una frequenza, un periodo diciamo così t in nanosecondi o da una frequenza detta appunto frequenza di clock F in eh, sarà gigahertz tipicamente no? Una CPU da 8 gigahertz da 4 gigahertz eccetera eccetera eh, ovviamente il periodo è uguale a 1 su frequenza e viceversa no? come eh, questo è quello che avremmo potuto scrivere nella, nella risposta, è chiaro che eh, giusto, adesso purtroppo diciamo, nell'esame non si possono fare dei disegnini, ma quello che si potrebbe no, immaginare, stiamo, cioè sto cercando di descrivere un segnale di questo genere, che è un segnale periodico, no, il cui periodo, l'altì sarebbe questo intervallo di tempo qui, tra, eh, diciamo periodo, che rappresenta un periodo del segnale stesso, e ad ogni periodo, diciamo così, che c'è un un segnale forte, un istante forte, che potrebbe essere questo ad esempio, quello in cui il segnale sale, ma poi dipende poi dal singolo calcolatore, e che è l'istante in cui avvengono le operazioni, quindi quando eh, che so, la CPU deve fare un fetch, un'esecuzione di un'operazione, salvare un risultato in un registro o leggere un dato dalla memoria, tutte queste operazioni avvengono solo in corrispondenza di questi istanti di clock, quindi magari in questo primo istante eh, viene letta l'istruzione, nel secondo istante viene decodificata l'istruzione, eh, nel terzo viene eseguita e nel quarto viene salvato il risultato. No? Quindi questo dà i tempi con cui le varie operazioni all'interno del calcolatore eh, possono avvenire. Okay. Um, ovviamente se avete dei dubbi o delle domande potete sia intervenire diciamo così, col microfono sia anche scrivere in chat, io poi diciamo, cerco di, di darvi il riscontro. Passiamo alla domanda successiva, domanda 21, qual è il numero minimo dei bit di address bus necessario per indirizzare una memoria da 4 MB con un parallelismo di 16 bit? Allora, eh, questo è un tipo di domanda eh, appunto, che ragiona sulla capacità della memoria e sulla capacità di indirizzamento dei bus di sistema. Tutte queste domande alla fine si basano su un'unica formula quindi si, si, si rigira in modi diversi ma la formula per risolverli è sempre la stessa in cui ragioniamo che abbiamo una certa memoria fatta di molte celle okay? questa è la nostra memoria centrale parliamo di memoria centrale quindi memoria RAM okay? questa memoria è fatta di molte celle e sappiamo eh, che, eh, diciamo così, n eh, celle con un certo numero di bit ciascuna, no? e quindi l'ampiezza della memoria è un certo numero di bit, chiamiamola per il momento m bit per cella. Quindi abbiamo una memoria che ha un certo numero di celle, ciascuna cella eh, ovviamente è composta da un certo numero di bit, potrebbero essere 16 bit, 32 bit, 64 bit, 128, dipende dal tipo di memoria chiaramente, e con un certo numero di celle che dipende da quanta, da quanta memoria ho installato. Questo è un primo dato, okay? quindi il numero di bit totali eh, sarà ovviamente dato dal numero di celle per la dimensione di una cella di memoria quindi sarebbe n per m, no? Se, usando i dati di sopra. Questo è un primo dato. Il secondo dato è che ci sono i bar di sistema, okay? e quindi eh, le celle di memoria hanno un indirizzo, eh, sono indirizzate, indirizzate attraverso l'address bus. Sul bus degli indirizzi, ovviamente... Viaggio un numero intero che indica, un numero binario, no? che indica l'indirizzo della cella stessa. Questo vuol dire che eh, il numero max numero di celle sarà uguale al massimo numero che posso rappresentare sull'address bus, quindi a 2 elevato alla dimensione dell'address bus, ok? Quindi se io ho un address bus di 20 bit potrò indirizzare fino a 2 alla 20, potrò esprimere, scrivere su questo address bus fino a 2 alla 20 numeri diversi e quindi indirizzare fino a 2 alla 20 celle diverse. Se ho un bus da 30, di address bus, eh, di, bus indirizzi di 30 bit potrò indirizzare fino a 2 alla 30 celle diverse. Ok? Questa è una, eh, una prima informazione che mi lega il numero massimo di celle di memoria, ok? Qui sotto avevamo il numero di celle effettivamente presenti, eh, ovviamente eh, non è detto che io abbia installato fisicamente nel mio computer tante celle, quante potenzialmente è possibile installarli. io magari compro un computer che può avere fino a 256 giga di memoria ma magari ho solamente 16 giga installati quindi la quantità installata deve essere ovviamente inferiore alla quantità massima la quantità massima però è, de è definita e determinata dall'address bus e quindi poi dalla scheda madre essenzialmente no? del, del calcolatore che uso su cui, su cui sono installati i bus la seconda relazione è tra la dimensione della cella la dimensione della cella ovviamente eh, contiene i dati no? Contiene il mio, il mio dato che voglio leggere, cui voglio sommare, sottrarre, fare le operazioni. Allora questo dato che sta nella memoria centrale dovrà essere trasferito alla CPU per potersi elaborato, per poter fare somme, sottrazioni, quello che vogliamo e poi riportato indietro per poter salvare i risultati. Questo eh, mi dice che praticamente la eh, dimensione di una cella, di una cella di memoria, normalmente è uguale alla dimensione del database. perché quando devo trasferire dei dati dalla memoria alla CPU, questi dati eh, non gli indirizzi, prima parlavamo degli indirizzi, qui sono i dati, passano attraverso il database e il database deve avere la, la capienza, la larghezza sufficiente per poter far passare le, le singole celle di memoria, no? sarebbe stupido avere una cella di memoria 64 bit e poi avere un bus solamente da 16 bit, e quindi ogni volta che leggo un dato devo fare devo 4 trasferimenti diversi perché devo spezzare il dato in 4. Quindi normalmente, in un sistema ben progettato, la dimensione della cella di memoria è uguale alla dimensione del database. Allora, se metto insieme tutto questo, eh, avrò che la quantità di memoria massima di un calcolatore massima non potrà mai superare il numero di celle massime che posso indirizzare, 2 alla dimensione dell'altra pass, moltiplicate per la dimensione di ciascuna cella, che è, abbiamo detto, normalmente la dimensione del database. Questo diciamo così, ci dà un vincolo massimo, okay? Conoscendo la dimensione del di database e la dimensione del di data di io posso fare l'ipotesi che la dimensione del di database mi dica anche, mi rappresenti anche la dimensione di una cella di memoria, e quindi mi dà la massima capacità possibile di memorizzazione all'interno di un calcolatore. Okay? Ehm, questo uguale eh, non è una legge, ok? Quindi è possibile che ci siano dei sistemi che sono dimensionati in modo diverso, ma noi, diciamo così, per semplifichiamolo e pensiamo che sia sempre vera questa uguaglianza. Questa altra, invece, quella di sopra, invece, è una legge, nel senso che se io ho, ho 20 bit potrò solamente indirizzare, indirizzare due o 20 celle diverse e da lì non si scappa. Eh, ovviamente tutta questa espressione qua mi dà un risultato che è espresso in, in bit numero di bit ok quindi se lo voglio in byte se lo voglio in megabyte, se lo voglio in gigabyte ovviamente dovrò poi fare le conversioni opportune quindi devo fare attenzione all'unità di misura no? perché bit? perché ovviamente abbiamo scritto qua che il numero di bit totali della memoria è dato dal numero di celle per la dimensione della cella quindi qua abbiamo il numero di celle massimo per la dimensione della cella normale e quindi questa qua è la formula intorno al quale girano questi vari eh, esercizi allora Ripartendo da qua, no? che questo è un, diciamo così, un ragionamento generale. Nello specifico mi chiedeva, l'esercizio 21, qual è il numero minimo di bit di address bus necessario per indirizzare una memoria da 4 MB con un parallelismo da 16 bit. Ok, Quindi mi sta dicendo l'address bus eh, devo trovarlo. Eh, 4 MB è la quantità massima, la quantità di memoria installata, 16 bit è il parallelismo della memoria, quindi la dimensione di ciascuna cella. Allora, mettiamo questi dati dentro, eh, abbiamo quindi la, la dimensione della memoria, eh, viene detto che è di, eh, me lo sono già dimenticato, scusate, 4, eh, 4 megabyte, 4 megabyte, e il byte lo indichiamo con la B maiuscola, mentre il bit lo indichiamo come B minuscola per non confonderci, e poi ci dice che le celle sono da 16 bit ciascuna, giusto? Eh, parallelismo di 16 bit, il parallelismo della memoria è la dimensione eh, di ciascuna cella della memoria stessa. Mm? E quindi abbiamo eh, la dimensione di una cella di memoria uguale a 16 bit. Ok, mettiamo insieme queste due cose e vediamo eh, quante celle di memoria no, posso indirizzare. Quindi eh, se la mia memoria è 4 megabyte e ciascuna cella è 16 bit, cioè 2 byte, no? 16 bit sono 2 byte, ogni byte è, è fatto da 8 bit, quindi io posso dedurre che la quantità di numero, numero esistente di celle nella memoria è 4 megabyte diviso 2 bit, no? se ho 2 4 megabyte in totale e eh, ciascuna è eh, fatta di 2 byte eh? Eh, allora avrò in totale eh, byte con byte si semplifica 4 con 2 fa 2 mega celle eh? allora cos'è 2 mega celle? 2 eh, mega celle sono 2 per 2 alla 20 mega sono 2 alla 20 quindi sarebbero 2 alla 21 celle 2 alla 21 celle è già la, è la risposta che cerchiamo, perché a questo punto per poter indirizzare 2 alla 21 celle diverse mi serve un address bus di dimensione almeno pari a 21 bit. Con 21 bit riesco a indirizzare 2 alla 21 celle, con 22, 23, 24 bit chiaramente ne potrei indirizzare anche di più, no? però questa è la quantità minima, in questo caso. Hm? Quindi devo sempre fare riferimento alla memoria totale, ma la memoria, il numero, quantità di memoria e il numero di celle sono due cose diverse, chiaramente perché dipendono dal parallelismo, e facciamo sempre attenzione alla differenza tra bit e byte, e eh, facciamo le conversioni giuste, okay? ok, se questo va bene passiamo al successivo esercizio numero 20, qual è il ruolo della floating point unit eh, in una CPU? Questo è abbastanza veloce quindi il ruolo della floating point unit eh, in una CPU è, eh, quindi la, la FPU innanzitutto fa parte dell'unità operativa C, della CPU e eh, diciamo così contiene circuiti logici in grado di, di svolgere le operazioni aritmetiche, innanzitutto, quindi sicuramente somma, sottrazione, divisione, moltiplicazione e matematiche, eh, tipicamente esponenziali, radici, eh, trigonometriche e poco altro su numeri rappresentati in virgola mobile, in floating point, eh, tipicamente single o double precision. Quindi mentre l'unità aritmetico logica è capace a fare operazioni sui numeri interi, eh, tutte le operazioni che coinvolgono eh, numeri eh, reali, quindi numeri rappresentati in floating point, passano da un'unità diciamo, unità logica specializzata che si chiama floating point unit, una o più di queste floating point unit. Quindi hanno come operandi numeri reali e hanno come risultato un numero reale, e setteranno dei flag eh, che dipendono dall'operazione tra numeri reali che è stata compiuta. Passiamo alla domanda successiva, domanda 19, data una memoria RAM di dimensione 64 KB e con un address bus da 12 bit se ne calcoli, si calcoli la dimensione di ogni cella di memoria? Di nuovo è un problema diciamo così, eh, analogo a quello precedente anche se girato dall'altra parte, no? eh, allora abbiamo, scriviamoci i dati, una RAM di dimensione 64 KB, quindi apriamo una nuova pagina e ci scriviamo che la memoria RAM eh, abbiamo la RAM, oh no, no, rosso no, dai, non usiamo il rosso, Sembra. la memoria RAM è 64 KB, byte. Okay? Poi abbiamo eh, l'address bus sono 12 bit, address bus uguale 12 bit. Bit, uh, calcolare la dimensione di ogni cella, allora a questo punto, se io so che l'altra bus è da 12 bit, vuol dire che avrò 2 alla 12 celle, ipotizzando di averle installate tutte. Ok, 2 alla 12 celle. Quindi la dimensione di ogni cella, la dimensione di ogni cella, cioè il parallelismo della memoria, sarà data dalla dimensione della memoria totale diviso il numero di celle. La dimensione eh, della memoria totale sono 64, c'è scritto kilobyte, poi mettiamo a posto l'unità di misura, diviso il numero di celle che è 2 alla 12. Allora, eh, Convertiamo le cose, 64 sono, conviene lavorare per potenze di 2, no? 64 sono 2 alla sesta, 2 no? eh... sì, alla sesta. Poi un k sono, mille, sono 1024, 2 alla 10. E poi attenzione che ho ancora il byte, mentre invece eh, la dimensione della cella la vorrei esprimere in bit. Quindi un byte sono 8 bit, quindi 2 alla terza bit, ok? Se vogliamo convertire un byte, se lo vogliamo esprimere in bit, fa 8. Sotto abbiamo 2 alla 12 e quindi il risultato, 6. sopra abbiamo 2 alla 16 più 3 19, diviso 2 alla 12, 19 meno 12 fa 7. Okay? Quindi in questo caso la dimensione della cella sarà di 2 alla 7, Bit, cioè in questo caso di 128 bit per ciascuna cella di memoria. Ovviamente, sempre se non ho sbagliato i calcoli, no? perché è sempre possibile, insomma, questi numerini qua, fare qualche errore. Ok? Per il procedimento si basa sempre sulla solita formula che abbiamo visto prima, una 2 elevato a bit di indirizzo per eh, dimensione della cella, mi dà la memoria totale. Andiamo avanti, eh, domanda numero 18, domanda 18, descrivere come si compone il ciclo macchina di un elaboratore. No? Allora, il ciclo macchina di un elaboratore, scriviamolo qua come testo, che almeno più comprensibile rispetto a quanto scrivo a mano, quindi il ciclo macchina si di, una, di un elaboratore si compone di tre fasi che si ripetono all'infinito, queste sono le fasi di fetch, decodifica e, e di esecuzione. Nella fase di fetch, la CPU legge dalla memoria RAM il codice della prossima istruzione da eseguire, poi se, siamo, se vogliamo essere precisi, è l'indirizzo della cella di memoria che contiene istruzione è nel, nell'indirizzo, nel registro. IR, cioè instruction register, quindi la CPU sa qual è l'indirizzo di memoria della prossima istruzione da eseguire e, e la, il codice dell'istruzione viene salvato nel registro, scusate, non in instruction register, ho sbagliato, program counter, le ho, le ho confusi, program counter. il codice di istruzione viene salvato nel registro IR, cioè station Register. Quindi questo qua lo possiamo riassumere dicendo che IR uguale memoria di PC. No? Questo è ciò che fa la fase di fetch. Prende il program counter come indirizzo, indirizza la memoria, usando il bus ovviamente per poter accedere e fare la richiesta, e legge un dato e lo memorizza in station Register. Poi c'è la fase decode, la fase decodifica è eh, sulla base del contenuto del, dell'istruzione corrente da eseguire, dell'instruction register, istruzione da eseguire, eh, si definiscono i comandi da, che l'unità di controllo invierà alla unità operativa. Quindi dirà all'unità operativa: fai una somma, fai una sottrazione, fai un confronto, eh, sposta un dato, azzera un registro, eh, prendi l'operando dal registro 1 piuttosto che dal registro 2, e così via. Tutte queste informazioni sono tutte codificate su una serie di segnali di controllo che vanno dall'unità dall di controllo all'unità operativa e la fase di codifica trasforma la codifica di istruzione, che è un. Diciamo, un un codice su più byte, in quelli che sono i comandi dettagliati da eseguire, eventualmente su più cicli di clock diversi se l'istruzione è complessa. La fase di execute è la fase invece nella quale l'unità operativa eh, esegue i comandi che sono stati decisi nella fase precedente. e quindi dopo che l'unità di controllo ha capito che cosa deve fare, l'ha trasformato in comandi, questi comandi sono andati all'unità operativa, l'unità operativa li esegue, ci metterà un ciclo di clock, ce ne metterà di più, dipende dall'operazione che deve fare, e, e poi alla fine della fase di esecuzione l'istruzione corrente da eseguire è stata eseguita, e quindi si può tornare sopra alla prossima fase di fetch della prossima istruzione. E questo ciclo si ripete all'infinito viene gestito dall'unità di controllo, gestito, quindi deciso tutto controllato dall'unità di controllo, <coughs> e ovviamente la fase di esecuzione invece diciamo, coinvolge l'unità operativa. Poi la realtà è un pochino più complessa, perché non, magari non è solo l'unità operativa, perché viene coinvolta anche la memoria, in lettura, in scrittura, possono essere coinvolti dei periferici, però dipende dal tipo di istruzione. La costante è che i comandi li dà l'unità operativa durante la fase di decodifica. Ok, andiamo avanti. Domanda 17, spiegare brevemente la funzione dei registri presenti nell'unità operativa di una CPU, questa direi che l'abbiamo già uh, risolta quando abbiamo risposto alla domanda 23, quindi questa la salterei, è un duplicato scritto con altre parole. Uh, la 17. Uh, la 16 un po' sibillina, dice spiegare perché i computer attuali sono quasi tutti a 64 bit che cosa significa 64 bit allora ehm, anche qua proviamo da una risposta allora, i 64 bit rappresenta la dimensione dei dati su cui lavora la CPU Quindi di, di fatto rappresenta la dimensione dei registri, la dimensione dell'Alu, cioè per, per la CPU un dato, un numero è espresso su 64 bit, non su 8, non su 16, non su 5, eh, i suoi dati sono tutti rappresentati sulla certa, sempre con la stessa dimensione per semplicità, di diciamo circuitale interna. Quando io ho una CPU a 64 bit, vuol dire che internamente i valori, i dati, gli int, gli interi, sono rappresentati in complemento 2 su 64 bit. Okay? Eh, e questo, ovviamente, abbiamo detto prima, normalmente è anche uguale al parallelismo della memoria, che si porta dietro l'informazione che è uguale alla dimensione del database. Di fatto questo numero determina il parallelismo di tutte le componenti interne al processore, i registri, l'unità logica, il bus, la memoria e così via. È un parametro di progetto, potremmo avere dispositivi che lavorano a 8 bit, dispositivi che lavorano a 16 bit, 32, a 64, anzi in realtà storicamente c'è proprio stata questa evoluzione, i primi microprocessori, primi, primi microprocessori lavoravano a 8 bit, i primissimi a 4 bit, ma questi sono scomparsi in fretta, eh, poi si è passato all'epoca dei 16 bit, poi all'epoca dei 32 bit, adesso la maggior parte dei processori lavora su 64 bit. No? Eh, quindi qui abbiamo risposto alla seconda metà della domanda, che cosa significa a 64 bit? No? Significa che all'interno del calcolatore tutte le componenti principali sono pensate, no? diciamo, se vogliamo eh, diciamo così sintetizzare, possiamo dire che 64 bit, è la dimensione naturale dei dati trattati e tipicamente anche la dimensione di, un, in, di una variabile di tipo intero no? nei, vari, nei principali linguaggi di programmazione, poi ci sono alcuni linguaggi che ovviamente eh, hanno delle rappresentazioni più ampie. Eh, perché, mi chiede anche la domanda, perché la maggior parte dei computer attuali sono 64 bit? E, eh, questo ovviamente è un parametro di progetto no? eh, in cui all'aumentare no? quindi 64 bit è un compromesso tra la capacità di calcolo, più bit vuol dire tendenzialmente più potenza di calcolo, perché con una singola operazione, insomma, situazione eccetera, riesco a lavorare con dei numeri più grandi, se avessi meno bit dovrei fare più operazioni per fare la stessa operazione, eh, e il costo realizzativo, cioè più bit significa più area di silicio, della CPU e memoria, e quindi più costi. si trova diciamo così, il, un trade off migliore dal punto di vista ingegneristico e al giorno d'oggi normalmente questo trade off per i, per i calcolatori di tipo desktop, di tipo portatile, ma anche di tipo mobile, cellulari, eh, questo numero 64 bit è, una buona, è un buon compromesso, no? 32 o 64 ma ultimamente diciamo così, i processori sono tutti costruiti a 64 bit. Eh, non si esclude che in futuro diciamo così, avendo tecnologie magari più veloci e più economiche, meno costose la norma diventerà 128 bit anziché 64 bit è chiaro che più andiamo avanti eh, più questa equazione più bit uguale a più potenza perde un po' di significato perché passare da 8 bit a 16 bit ti dà un bel salto perché con 8 bit rappresenti solamente i numeri fino a 255 non rappresenti i numeri reali non puoi farlo non è abbastanza di bit, 16 bit puoi già rappresentare numeri fino a 65.000, ma sono comunque poco, 32, eh, da 16 a 32 bit passi da 65.000 a 32 bit sono 4 miliardi o 2 miliardi in, in complemento 2, e allora hai, quali sono le, eh, diciamo così, le applicazioni in cui mi serve rappresentare un numero maggiore di 60.000? Tante. Quali sono le applicazioni in cui mi serve rappresentare un numero intero maggiore di 2 miliardi? Poche, molte meno no? e passare da 32 a 64 bit ehm, significa poter rappresentare dei numeri fino a 64. Quindi siamo su, su 2 alla 60. 2 alla 60 sono, eh, dunque la 60, sono 10 alla diciottesima per 16, perché poi c'è ancora 2, alla 4 qua da non dimenticare. Sono numeri esorbitanti, no? che dal punto di vista numerico mm, servono abbastanza poco. Il salto da 32 a 64 bit si è fatto soprattutto perché, perché, perché ehm, si dovevano indirizzare delle memorie sempre più grandi. Cioè con 32 bit rappresento un numero fino a 4 miliardi, e mi può andare bene. Però 4 miliardi vuol dire che io posso avere al massimo 4 miliardi di celle di memoria, 4 giga. Se io voglio avere più di 4 giga di memoria in un calcolatore, questo calcolatore non può avere solo 32 bit, perché altrimenti gli manca la possibilità di memorizzare in un registro l'indirizzo di una cella di memoria che deve essere maggiore di 4 miliardi. Quindi il salto da 32 a 64 è stato fatto non tanto per i numeri che voglio rappresentare, ma per la quantità di memoria che voglio indirizzare. Il salto da 64 a 128 è un po' meno utile, nel senso che non c'è una necessità... Eh, diciamo così, così forte quindi normalmente, ultimamente ci si è abbastanza stabilizzati su 64 i calcolatori, ce ne sono alcuni che lavorano su 128 bit lo fanno soprattutto per rappresentare dei numeri floating point noi sappiamo che la rappresentazione double usa 64 bit quindi va giusto bene la, eh, invece la float single precision usa eh, 32 bit al double numero 64 ma ci sono delle rappresentazioni in precisione ancora più alta che usano magari 128 bit, allora in quel caso sono calcolatori che sono dedicati magari al calcolo scientifico, quindi hanno bisogno di numeri in floating point con una precisione che è enormemente, è, una, è un range che è enormemente più ampio di quello eh, di, di un double mm? eh, quindi ovviamente questa domanda perché oggi sono 64 bit dipende molto da oggi, no? se questa stessa domanda fosse stata fatta 10 anni fa, 15 anni fa avremmo scritto qua 32 bit anziché 64, come tutti i compromessi progettuali dipendono chiaramente dai fattori di contesto che ci stanno intorno. Ok, eh, illustrare quali sono le principali unità del microprocessore e che cos'è la frequenza di clock, domanda 15. Allora, che cos'è la frequenza di clock l'abbiamo già detto perché c'è una domanda sotto no? in cui abbiamo risposto con dettaglio. Illustrare quali sono le principali unità del microprocessore. Eh, ci chiede essenzialmente di ricordare le componenti principali del microprocessore quindi il microprocessore è fatto dalla unità centrale, la CPU no? che a sua volta noi dividiamo in eh, unità di controllo e unità operativa e all'interno dell'unità operativa abbiamo almeno tre blocchi che riconosciamo, che ricordiamo, che sono i registri che sono l'unità logica e l'eventuale unità logica in floating point, quindi l'FPU. Uno o più di queste, no? Queste sono le parti che compongono la CPU principale, l'unità di controllo, che ha i suoi indirizzi, program counter, installation register e eh, l'unità operativa. La domanda però non ci chiedeva solamente la CPU, ma il microprocessore. Il microprocessore contiene la CPU, sicuramente, ma può contenere anche tipicamente la memoria cache. Tipo quella che viene chiamata memoria cache di, di primo livello, che sta sul chip, sullo stesso chip del microprocessore. Questa tecnicamente è esterna alla CPU, no, la CPU è l'unità di elaborazione, ma il microprocessore, i microprocessori moderni hanno abbastanza spazio a bordo per metterci altra roba oltre alla CPU. E tipicamente quello che è più importante mettere vicino alla CPU è della memoria veloce di lavoro. Quindi tutto questo crea un microprocessore, no, che possiamo riassumere, cioè la sigla è micro, è eh, MUP, microprocessore. Eh, a volte a bordo c'è anche altra, altri blocchi logici, altri periferici. A volte, no? per alcuni microprocessori tipicamente ci sono. Magari c'è già a bordo un'interfaccia USB, c'è già un'interfaccia di rete. Eh, possono, se c'è spazio, diciamo così, sul microprocessore si possono aggiungere. No? Il progettista potrà aver messo altre interfacce, che non so, appunto, come dicevo, ad esempio, di USB di rete l'interfaccia SATA per i dischi eccetera eccetera no? per collegare altre periferiche direttamente alla CPU altrimenti queste periferiche dovranno essere collegate attraverso dei controller che sono sul bus di sistema se c'è spazio sulla CPU si mettono anche questi componenti chiaramente anche qua è un trade-off di progetto che tiene conto di dove andrà a finire questa CPU se questa CPU va in uno smartphone allora è meglio minimizzare il numero di componenti e allora cerco dentro, dentro il microprocessore di mettere già i componenti che servono. No? Se invece andrà in, in un desktop in cui so già che ci devo mettere una scheda madre ampia che ha spazio per altri, altri chip, eh, allora la, dentro CPU posso investire in magari in maggior cache o maggiore dimensione di registri, eccetera, o maggior numero di unità aritmetico-logiche e poi le periferiche le metterò comunque fuori in altri chip che stanno sulla stessa scheda madre, tanto lì non ho bisogno di spazio, non ho bisogno di miniaturizzare troppo quindi come sempre in funzione della destinazione d'uso di un certo prodotto in, certo, in questo caso di un microprocessore farò delle scelte in cui privilegerò alcune parti piuttosto che altre all'interno dell'area che ho a disposizione ma dal punto di vista diciamo così, architetturale i componenti sono questi, ecco, non possono essere altri ok eh, passiamo a ah, è la frequenza di call dicevamo, l'abbiamo già visto Così come la domanda 4, cosa è il clock? È una domanda che sembra abbastanza gettonata o che, è, se vogliamo, una scarsa fantasia da parte nostra. e Anche la 14 è uguale a quella che abbiamo fatto giù, che è all'inizio di questa registrazione. Domanda 13. Data una memoria RAM di dimensione di 4 MB con address sbarca di 16 bits nel calcoli di parallelismo? Si riportino tutti i passaggi per la soluzione? Questa è eh, quasi un clone di quella precedente, eh, non fatemene una colpa, io ho preso quelli che, che erano comparsi nei temi d'esame, quindi in temi d'esame diversi, scritti da docenti diversi, chiaro che possono ripetersi domande simili. 4 MB, 16 bit. Ok, Allora, qui mi sta dicendo che la memoria è di 4 MB, l'address bus, che quindi la dimensione della cella, sono 16 bit, 16 bit e quindi mi chiede la domanda che viene fatta è qual è eh, il parallelismo della memoria scusate qui ho scritto, ho scritto una stupidaggine la desbase non è la dimensione della cella ma è la dimensione dell'indirizzo eh, quindi una dashboard a 16 bit significa che posso indirizzare fino a 2 alla 16 celle. Quindi la dimensione della cella sarà data dalla memoria totale diviso numero di celle. Quindi memoria totale sono 4 megabyte, numero di celle sono 2 alla 16. Anche qua esplicitiamo... Esplicitiamolo in bit, quindi 4 sono 2 alla seconda, mega sono 2 alla 20 e byte sono 2 alla 3. Diviso 2 alla 16, cosa abbiamo? Eh, 25 meno 16, quindi fa eh, 9, se non sbaglio. Eh, 23, 25, eh, 25 meno 16 fa 9, sì. Quindi la dimensione della cella sarà di 2 alla 9 bit. Ossia, eh, dunque, 2 alla 9 sono 512, che è una dimensione della cella particolarmente ampia, però a volte viene fatta perché io quando leggo una cella di memoria, di fatto mi dà già subito eh, l'equivalente di 8 letture a 64 bit, in questo caso. No? Eh, e allora mi, minimizzo il numero di letture perché anziché leggere un dato per volta leggo direttamente una serie di dati per volta mettendoli tutti nella stessa cella orizzontale quindi riduco il numero di celle e faccio le celle più, più larghe no, può esserci, però questo è diciamo, un esercizio di calcolo che prescinde in un certo senso anche da, da quello che può essere la, la realtà di una memoria organizzata in questo modo ok? Allora possiamo passare avanti, esercizio 12, descrivere il ruolo di ALU e FPU all'interno del processore, eh, direi che questa, vediamo un attimo se è uguale alla risposta che abbiamo già dato, eh, questa qua era la risposta che abbiamo dato a par, eh, per quanto riguarda l'FPU, per quanto riguarda l'ALU la risposta sarebbe esattamente la stessa aggiungendo che, eh, cioè, parlando invece di numeri interi anziché numeri in floating point, no? quindi se vogliamo possiamo eh, diciamo così arricchire questa risposta dicendo, vediamo se sono capace di duplicare questa cosa qua, duplica qua, esatto, e posso dire che a sua volta l'ALU è esattamente la stessa cosa dove dirò che lavora su numeri rappresentati, numeri in binario puro o complemento 2. Ovviamente non ci sono le operazioni matematiche sui numeri interi, potesse, possono essere operazioni logiche al loro posto, quindi quel di and, or not, shift, confronti, eccetera. Quindi queste due componenti qua, entrambe svolgono funzioni aritmetiche o matematiche, l'FPU sui numeri floating point l'ALU invece sui numeri ehm, interi. Esercizio numero 11, l'ALU può svolgere la divisione, eh, mi domanda Antonino, sì, la sì, sì. divisione tra numeri interi è la divisione, che mi dà il risultato intero e il resto. Okay? Se voglio una divisione, ad esempio, 3 diviso 2, se voglio che 3 diviso 2 faccia 1,5, allora dovrò usare l'F più che la, farà lavorare su numeri reali. Altrimenti 3 diviso 2 mi dirà che il risultato vale 1 con il resto di 1, che è quello che fa, eh, ricordate, anche in Python c'è il simbolo di, di percentuale che fa la divisione intera e mi dà separatamente e mod che mi dà il resto. Queste sono eh, le, diciamo, divisioni che vengono fatte all'interno del campo dei numeri interi in cui gli operandi sono interi e il risultato è intero. Se invece il risultato fosse un floating point, questi numeri prima di dividerli li converto in floating point e poi faccio fare la divisione all'unità in floating point. <coughs> ok, allora passiamo <coughs> all'11. Uh, si occupa di avere un address bus da 20 bit, indicare la massima quantità di memoria fisica che è possibile installare nel in laboratorio nel caso in cui la singola cella di memoria abbia un'ampiezza di 4 byte. Allora, mi viene detto, andiamo in fondo, che io ho un address bus da 20 bit, scriviamoci il dato, address bus uguale 20 bit, e ho una cella, mi dice, di memoria che è da 4 byte. La singola cella di memoria ha ampiezza 4 byte. 4 byte. Allora, cosa devo calcolare? Devo calcolare la quantità massima di memoria fisica che, che, che è possibile installare. Allora, la quantità massima di memoria, abbiamo detto che è data da 2 elevato all'indirizzo, quindi all'address bus, la alla dimensione dell'address bus, per la dimensione della cella, per la dimensione della cella, il parallelismo della memoria. E quindi in questo caso abbiamo l'address bus a 20, 2 alla 20, la dimensione della cella sono 4 byte, quindi sono 4, 2 alla seconda, byte potrei convertirlo in bit, posso lasciarlo in byte, è indifferente, l'importante è che mi porti dietro l'unità di misura e non mi confonda. A questo punto sono 2 alla 22 byte. 2 alla 22 byte corrispondono a 4 megabyte. No? 2, alla, 2, 2 alla 20 mi dà un mega. Eh, le 2 alla 2 rimanenti mi danno 4, lasciamo pure il valore in byte. Oppure se volessimo esprimerlo in bit sarebbero 8x4 32 megabit. Ma la quantità di memoria normalmente si esprime in byte, no? come, come unità di misura. Però dipende da che cosa calcoliamo. Eh, quindi di nuovo qua abbiamo sempre fatto riferimento a questa nostra eh, formuletta che ci lega il numero di celle, il numero di indirizzi, la quantità di memoria. Domanda 10, descrivere il concetto di gerarchia della memoria nelle moderne architetture di elaborazione. Questa domanda, chiaramente, ricordiamoci, non sono domande di cui dovete scrivere una pagina o un, o un, o un poema, no? sono domande che richiedono una risposta di poche righe. Quindi, che cosa sono le gerarchie di memoria? in un laboratore eh, diciamo così che nel, nel laboratore abbiamo più memorie con caratteristiche diverse dove abbiamo le memorie più veloci e, meno, e più costose ma meno capienti più vicine più vicine alla CPU e le memorie via via meno più lente, quindi meno veloci e meno costose, però e più capienti più lontane dalla CPU. Quindi ogni memoria Uh, man mano che mi allontano dalla CPU posso usare delle tecnologie che mi permettono di avere le capienze di memoria molto più ampie perché hanno dei costi minori, e eh, delle densità di diciamo, impaccamento maggiori eh, e sono più lente. Pazienza. Le memorie più vicine alla CPU devono essere invece più veloci perché devono interagire con la CPU che è il componente più veloce di tutto il calcolatore. Quindi lì vicino devo metterci delle memorie che rispondano in tempo decente, altrimenti è inutile avere una CPU velocissima quando poi deve parlare con una memoria più lenta per cui deve aspettare magari un milione di cicli clock per poter leggere un dato in un certo senso no? e, e quindi questi tipi di memorie sono nell'ordine, possono esserci registri che sono la memoria più veloce in assoluto, eh, che è addirittura dentro la CPU. Poi, poi abbiamo la memoria di cache che possono essere tipicamente di livello 1 dentro il microprocessore e quasi sempre c'è anche una cache di livello 2 eh, che è sulla scheda madre ma fuori dal microprocessore, poi abbiamo la memoria RAM e poi abbia, abbiamo la memoria di massa. Anche qua andando sempre in eh, memoria allo stato solido, i dischi SSD che ci sono adesso su base di tecnologia flash, oppure gli hard disk, che sono quelli, eh, diciamo così, rotanti, no? a rotazione, che sono ancora i più lenti di tutti, ma alla fine sono i meno costosi e i più capienti di tutti, quindi un SSD tipicamente hai al massimo 1-2 terabyte per, per evitare di avere dei prezzi esagerati, mentre gli hard disk oramai li fanno da 16 terabyte eh, ovviamente hanno tempi di accesso di millisecondi, mentre i, i decine, di, decine di millisecondi, mentre i registri hanno tempi di accesso di frazioni di nanosecondo, quindi da nano a milli ci sono 6 ordini di grandezza, quindi un milione di volte più lento quindi questi sono esempi no, delle varie tecnologie che si hanno di memoria e ovviamente i dati sono sempre gli stessi, c'è cioè un dato che alla fine è sul hard disk verrà copiato in memoria RAM prima di essere usato e poi prima di essere copiato nei registri verrà diciamo, trasferito nelle cache e via via eh, diciamo così. il processore, la, quando va tutto bene la CPU lavora con dei dati che sono nei registri eh, e Mentre la CPU lavora, nel frattempo prendiamo dei dati dalla RAM e cerchiamo di spostarli nella cache o nei registri, in modo che la, quando la CPU ne avrà bisogno, li trovi già lì. E idem per quando salvo i dati, ho risultato nel registro che poi prima o poi dovrò salvare in memoria e prima o poi a sua volta dovrò salvare su disco, ma nel frattempo la CPU è libera di andare avanti senza dover aspettare che una memoria lenta salvi il dato che ha appena calcolato. Eh, perché non si può fare tutta memoria velocissima il motivo è semplicemente uno il costo no? se uno non avesse, non avesse limiti di costo potrebbe avere eh, la quantità di memoria di vari gigabyte come, come la RAM sviluppata con la stessa tecnologia delle cache eh, che invece sono 100 volte più veloci della RAM però costano molto di più quindi di fatto economic economicamente non conviene quindi conviene avere queste varie memorie che lavorano tutte insieme per dare cosiddetta una illusione di avere una memoria grande quasi come l'hard disk ma veloce quasi come i registri eh, la memoria ROM la memoria ROM si sì, diciamo quando ho scritto RAM parlavo di memoria interna quindi la RAM potrebbe anche comprendere la memoria ROM anche se in realtà eh, nel giorno d'oggi la ROM eh, eh, diciamo così, coinvolge molto poco l'elaborazione perché viene usata solamente durante l'avvio del calcolatore poi dopo questo si carica il sistema operativo in RAM e lavora direttamente con la RAM. La ROM molto spesso è più lenta anche della RAM, cioè perché cioè è più piccola, è più lenta perché ha una funzione più limitata. Eh? Quindi, eh, e soprattutto essendo in sola lettura, non partecipa davvero in questa gerarchia di memoria perché lei non può memorizzare dati nuovi né leggendo, ricevendoli da disco né salvandoli dalle cache. Quindi, eh, teoricamente sì, però ha un ruolo... Eh, Molto minore, in certo senso. Ok. Uh, per costoso, che cosa si intende? Costa di più produrre? Ah, allora, sì, allora, quando, parlo, quando parliamo di costo, stiamo parlando di area, alla fine. Cioè, di dimensione, di, il, il costo di un microprocessore dipende da due fattori. Dalla tecnologia con cui è fatto, chiaramente tecnologie più recenti costano di più, ma soprattutto poi dalla dimensione del processore stesso, del, del chip, non è detto che sia un processore. Quindi, eh, occupa più area, eh, diciamo così, un singolo, un singolo centimetro quadrato possiamo far finta che abbia un costo costante. Dipende da cosa ci metto in quel centimetro quadrato. Se in quel centimetro quadrato ci metto una cella di memoria che è più veloce, ma è più grande, proprio fisicamente, come, memoria, come, come superficie, allora vuol dire che ci metterò a parità di costo meno celle. Se ci metto invece delle celle che sono più piccole, allora a parità di costo, cioè nello stesso centimetro quadrato, ci staranno più celle di memoria. E quindi il costo per bit è variabile. Quindi nel caso di, di circuiti integrati il costo è quasi sempre, per una determinata tecnologia, direttamente proporzionale all'area occupata dal circuito. Eh... E quindi di fatto, se vogliamo scendere un pochino più nel dettaglio, le memorie RAM sono fatte da un singolo transistor per ogni bit, mentre invece i registri sono fatti da una ventina di transistor per ogni bit che vengono continuamente rinfrescati, quindi sono più veloci e più pronti a rispondere, mentre la memoria invece richiede che questo transistor venga trovato, attivato, indirizzo di riga e indirizzo di colonna per poter trovare quel dato e poi poterlo, portarlo fuori. Quindi mi costa, è un po' più lento da gestire, ma alla fine occupa meno area. Poi questo si esprime normalmente in termini di dollari per bit, no? e quindi in termini di quanti dollari per bit eh, costa una determinata tipologia di memoria. Ok, eh, proviamo ad andare avanti, abbiamo ancora un po' di tempo. Eh, descrivere le funzioni e le caratteristiche dei bus presenti in un tipico sistema di elaborazione. Ok, allora in un tipico sistema di elaborazione abbiamo tre tipi di bus, quindi in un sistema elaborazione abbiamo tre tipi di bus, che sono l'address bus. Cosa fa l'address bus? Eh, indica, gli indi, viene, indica gli indirizzi di memoria da cui leggere o scrivere. Un dato. Eh, in realtà non è solo indirizzi di memoria, potrebbero anche essere indirizzi di periferici. Quando devo leggere un dato da un periferico, devo leggere il dato dalla tastiera, dal mouse, dal microfono, dalla telecamera, allora anche i vari periferici hanno ciascuno un suo indirizzo e che viene scritto sul indirizzo del bus. Ma ovviamente la maggior parte dell'attività è invece attività di lettura e scrittura della memoria e quindi si usa per ehm, rappresentare gli indirizzi di memoria. Chi lo definisce questo indirizzo, di solito, eh, è impostato dall'unità di controllo. È impostato dall'unità di controllo. Quindi è un bus in cui l'unità di controllo scrive l'indirizzo e la parte di memoria o di periferico che corrisponde, che possiede quell'indirizzo, si attiva, si sveglia e dice ok, tocca a me lavorare. Poi abbiamo il database, che invece contiene... Il dato letto, eh, il dato letto dalla memoria, o il dato da scrivere in memoria. Eh, dato letto dalla memoria e quando parlo di lettura leggo dalla memoria oppure da, di, di, da o da, da un periferico di input il dato da scrivere in memoria, quando parlo di scrivere, scrivo nella memoria RAM oppure scrivo su un periferico di output. Questo dato può essere scritto, impostato, diciamo, usiamo la stessa parola di prima, dalla unità operativa, nel caso di scrittura, oppure dalla memoria o periferico nel caso, nel caso di lettura cioè se il dato viene letto ovviamente me lo scriverà sul bus qualcun altro e io CPU lo ricevo se invece il dato viene scritto è l'unità operativa che ha quel dato che deve essere scritto da qualche parte e infine abbiamo il control bus il bus di controllo cosa fa? Eh, contiene una serie di segnali di comando, che di, attraverso le quali la, una, la unità di controllo eh, dice ordina l'operazione da fare, cioè io indi, metto un indirizzo di memoria sul base degli indirizzi e poi dovrò dire alla memoria, senti a questo indirizzo qua voglio leggere il dato oppure voglio scriverlo, e quindi l'informazione del voglio leggere o voglio scriverlo è un bit che andrà a finire da qualche parte in questo bus di controllo. Eh, la, temp la tempistica, leggi adesso, no? quindi anche lì ha, il bus ha un suo clock di sistema che definisce la, temp la temporizzazione dell'operazione di trasferimento dati eh, e lo stato delle operazioni. Se io devo leggere un dato dalla tastiera, la tastiera mi dice guarda che non c'è nessun dato, nessuno ha premuto nulla e quindi è inutile che tu provi a leggere Ho un'informazione di stato in cui la tastiera mi dice ho dei dati da leggere oppure non ho dei dati da leggere. Oppure un'informazione di stato in cui ho scritto un dato sulla memoria e la memoria mi dice aspetta non ho ancora finito, quindi non mandarmi un dato nuovo perché sto ancora scrivendo quello vecchio, oppure ho finito il dato precedente mandami pure quello successivo, quindi lo stato dell'operazione eseguita o, o eventualmente anche in condizioni di errore. Quindi sono una serie di fili in più che a loro volta appunto svolgono queste tre funzioni, controllo stato e, e temporizzazione. Um, sempre, visto c'è una domanda sulla chat che è relativa al, diciamo, all'argomento di prima dove, sui costi. E Antonino ci chiede se il costo è fatto sul wafer sul quale viene prodotta la CPU, o anche più in generale sulla scheda nella quale vengono stampate le RAM. Um, la, il processo produttivo per le CPU e per la RAM è essenzialmente lo stesso, no? nel senso che anche la RAM noi abbiamo delle schedine di memoria, ma alla fine le schedine di memoria sono fatte da tanti chip e ciasc dentro ciascun chip c'è comunque cioè dentro ciascuno no, circuito integrato c'è un chip che ha fatto nello stesso modo eh, della CPU solo che magari un chip di memoria tende a essere più piccolo perché ne fa in volumi più grandi e quindi mantenere i prezzi più bassi di CPU la singola CPU la vendi magari anche a 400, 500, 800 dollari e allora eh, ti puoi permettere un processo che abbia magari una, ti, ti generi una CPU di 2 cm quadrati e con una dimensione enorme però il meccanismo di produzione è, è, è lo stesso, semplicemente poi la CPU te la vendono singola, mentre eh, il chip di memoria non ti vendono il chip singolo, te lo già veduto sulla schedina di memoria, dove sono montati magari 8 oppure 16, più magari un chip di controllo, di logica di controllo della memoria, ma poi il singolo chip eh, dentro è fatto nello stesso modo, no? quindi il ragionamento vale, vale in generale su tutto. Poi magari le memorie sono fatte con tecnologie che dicevamo, meno di punta, che quindi hanno, hanno comunque intrinsecamente un costo per unità di superficie minore rispetto magari alla CPU che è fatta con la tecnologia eh, diciamo, a, a massima integrazione possibile con, più, nano, cioè, con più, più, più, più transistor per nanometro quadrato essenzialmente rispetto agli altri. Ok... Um. Allora, caratteristiche, del. siamo arrivati all'8, all domanda 8, abbiamo già risposto, cos'è un ALU, cos'è un FPU, la domanda 7, descrive le caratteristiche del ruolo dei bus, anche qua abbiamo già risposto perché è una domanda molto simile a cui abbiamo appena risposto, descrive l'interno di controllo indicando da quali blocchi è composta e quali sono le loro funzioni, ecco questo invece è un dettaglio rispetto alle, alle domande precedenti ci chiede nello specifico l'unità di controllo allora andiamo in fondo, prendiamoci una pagina nuova quindi l'unità di controllo lo faccio come disegno anziché come testo per, per semplicità l'unità di controllo che cosa contiene al suo interno okay? allora l'unità di controllo sicuramente sappiamo che è dentro alla, eh, alla CPU è una parte della CPU okay? quindi è dentro la CPU all'interno della quale ci sarà anche poi l'unità operativa, ci saranno anche altre cose. Quindi, ad esempio, poi abbiamo l'unità operativa che ha le sue cose dentro. A noi adesso chiedono cosa ci metti dentro l'unità di controllo. Allora, dentro l'unità di controllo ci metto sicuramente il program counter perché l'unità di controllo deve sapere, è l'unico che sa qual è l'istruzione che devo eseguire. Ci metto sicuramente eh, l'instruction register perché contiene, conterrà leggendola dalla memoria l'istruzione da eseguire no? qui è molto legata alla fase, alle fasi di esecuzione di un'istruzione, l'unità di controllo dopodiché ci metterò dei comandi che vanno all'unità operativa no? che sono quelli che vengono generati da una logica di decodifica che prende station register e lo trasformo in comandi quando dicevamo la fase di fax, decode, execute quella di decode, prendo questa istruzione e capisco quali comandi eseguire e eh, questa stessa logica andrà a ricevere l'informazione di stato dall'unità operativa tipicamente sono i flag che mi dice guarda questa operazione qua ha dato un risultato uguale a 0, diverso da 0 positivo, negativo, overflow e sulla base di questo dovrà essere deciso quali sono i comandi successivi da dare e qual è poi l'istruzione successiva da eseguire. Eh, dopodiché l'unità di controllo deve avere anche un... adesso è un dettaglio che forse sulle vostre slide non c'era, dovrà avere comunque un'interfaccia verso, verso la memoria, quindi verso i bus, l'address bus e il data bus, il control bus perché? perché per fare le fasi di fetch eh, devo mandare il program counter all'address bus e ricevere l'istruzione della memoria quindi in qualche modo devo avere la capacità l'unità di controllo di comandare un'operazione di lettura della memoria RAM che sarà sul bus ovviamente e quindi ha bisogno di circuiti che siano in grado di interfacciarsi con la memoria mm. questi sono eh, diciamo i la circuiteria diciamo così, interna principale dell'unità di controllo. Ok, andiamo avanti. Eh, numero 5 si descrive ovviamente come intende per la gerarchia di memoria in un sistema di elaborazione. Questo l'abbiamo appena fatto, e quali sono le caratteristiche fondamentali che differenziano i vari tipi di memorie. Eh, questo magari possiamo dire qualche parola in più, quindi torniamo alla pagina in cui vi abbiamo spiegato le gerarchie di memorie. Okay. Allora, le caratteristiche principali, alcune le abbiamo citate, no? che sono la velocità, il costo e la capienza, la capacità. Altre caratteristiche possono essere, ad esempio, quelle della eh, volatilità. La volatilità sono eh, appunto memorie che vengono cancellate, che perdono i loro dati quando manca l'alimentazione elettrica. Eh, tutte le memorie interne sono volatili, okay? mentre invece le memorie di massa non sono volatili. Quindi, eh, sì, volatile le memorie interne, cache, registri, eccetera, eccetera, spengo la corrente e perdo tutte, non è volatile invece le memorie di massa. Quindi dischi SSD, memorie flash, eccetera, hard disk esterni, interni o esterni, quelli non sono volatili perché salvo i dati e quei dati rimangono anche se li stacco dal computer o li spengo, mentre invece le memorie interne sono tutte di tipo volatile, quindi è ovvio che anche se noi avessimo soldi infiniti non possiamo fare tutto con memoria RAM o con memoria cache, eh, perché eh, se eh, per mancasse la corrente o spegnessimo il consultore perderemmo tutto per sempre, quindi della memoria di massa ne ho bisogno comunque non solo per ragioni di costo, ma anche per ragioni di, di memorizzazione dei dati, di persistenza dei dati stessi. Quindi questo è un fattore in più che nella domanda precedente non, non saltava fuori, non è necessario discutere, eh, però qua mi chiede quali sono le, le qualità che le distinguono, le principali sono essenzialmente queste quattro. Poi, chiaramente ci sono le tecnologie con cui sono costruite, ma questo è facciamo, vogliamo più, cioè, più una proprietà interna che non un motivo di scelta. Ok, poi, 4. <coughs> spiegare brevemente come si intende per la di memoria e quali sono i vantaggi che derivano da tale struttura è la stessa domanda. 3. Per quale motivo la velocità di clock nel CPU è andata sempre crescendo negli ultimi 40 anni? Perché negli ultimi anni questa crescita si è fortemente ridotta. Mm? Eh, questa è... allora, La prima metà è facile, no? perché la velocità di clock è sempre aumentata, no? via via negli anni, addirittura c'era la famosa legge di Moore, che dice che ogni 18 anni la capacità di elaborazione, la di calcolo del sistema di elaborazione raddoppia, infatti siamo da 40 anni in una curva esponenziale in termini di capacità di, di elaborazione. No? Non è una legge fisica, ma è semplicemente un'osservazione empirica no? che deriva dalla, diciamo, dalla velocità con cui vengono prodotte nuove tecnologie. Però, per rimanere alla domanda, eh, la velocità di clock è sempre andata aumentando, per avere prestazioni maggiori per costruire sistemi di elaborazione a prestazioni maggiori cioè se io ho una CPU che va a 2 GHz piuttosto che una CPU che va a 1 GHz questa è la più veloce non dico il doppio perché dipende dalle operazioni che deve fare alcune operazioni magari non coinvolgono direttamente la CPU quindi non vengono accelerate da un eventuale clock più veloce eh, però tendenzialmente eh, vado più veloce è ovvio che per poter andare più veloce ho bisogno di una tecnologia elettronica più veloce che quindi magari avere che sono, dei registri avere delle unità meteorologiche che mi diano il risultato in mezzo nanosecondo se voglio andare a 2 GHz e invece un nanosecondo se posso voglio andare a 1 GHz e quindi dovrò essere capace di costruire dei circuiti che abbiano dei tempi di risposta più veloci più brevi a questo punto potrò mandare il sistema ad un clock più veloce, eh, sarebbe inutile prendere un, cioè appunto un circuito che mi risponde, i registri mi rispondono dopo 10 nanosecondi, 10 nanosecondi vuol dire ragionando allora, in frequenza 0,1 GHz, allora se quel sistema lì lo faccio andare a 1 GHz, non serve a niente, perché io posso anche mandare un clock, e quando dico registro scrivi il dato, ma lui non è in grado di rispondere di eseguire quell'operazione all'interno del ciclo di clock perché lui non è abbastanza veloce no? quindi, è vero che io posso dire, ah che bello, faccio andare il clock più veloce, così ho un computer che va più veloce però, grazie al eh, miglioramento tecnologico tecnologico fatto dal transistor, porte logiche e ehm, le memorie, che sono diventate più veloci, che sono diventate esponenzialmente più veloci anche qui negli anni. Hm? Ehm, negli ultimi anni, e questo è un trend che c'è sempre stato, no? Io ricordo i primi personal computer no? negli anni 86-88, quando sono arrivati i personal computer sul mercato, avevano un clock che era 4 MHz. Adesso abbiamo anche un computer di cui il clock è 4 GHz, no? quindi siamo eh, mille volte più veloci come, come velocità di clock nel, eh, negli ultimi eh, sono? 25 anni circa, no? Nella storia parlando di personal computer. Eh, se uno andasse ancora più indietro i primi processori non lavoravano a megahertz di frequenza ma lavoravano a kilohertz di frequenza no? 10 kilo, 50 kilohertz, 50 kHz, eccetera e, e, e quindi era un altro eh, fattore mille diciamo così di decade in decade eh, ultimamente questo trend invece è un po' cambiato no? eh, 3-4 anni fa compravi un computer aveva il clock a 3-4 GHz, lo compri ancora adesso e hanno comunque la stessa velocità di clock, cioè non troviamo dei, dei computer che vanno a 10 GHz, a 8 GHz, eh, la frequenza di clock dei computer praticamente negli ultimi anni è rimasta abbastanza costante, questo, basta guardare siamo, i volantini del supermercato e ecco, ve ne rendete conto, eh, questo perché? è perché si scontrano poi dei limiti tecnologici essenzialmente, no? quindi al fine non si riesce a costruire dei circuiti digitali, dei circuiti integrati più veloci, eh, ho un problema poi che all'aumentare la frequenza di clock eh, la dispersione elettromagnetica aumenta, quindi questi segnali tendono a, a, a produrre più, diciamo così, eh, disturbi elettromagnetici che non segnale, cioè questo segnale è talmente veloce no? che non ci sta più sul filo di rame no? tende a, a trasformarsi in un'onda elettromagnetica, quindi proprio problemi fisici e c'è anche problemi di dimensione cioè se io ho eh, un decimo di nanosecondo e tenete conto che un nanosecondo è lungo così Do, la cosa vuol dire la lunghezza di un nanosecondo? è la lunghezza che la luce percorre in un nanosecondo quindi se io vado a un gigahertz All'interno di un ciclo di clock, un segnale deve può, può passare semplicemente da qui a qui, 30 cm circa, non un secondo. Se io vado già a 4 GHz, io avrei un ciclo di clock, la luce, cioè, eh, eh, dunque sono 30 diviso 4, sono 7-8 centimetri. Quindi vuol dire che se io ho dei sistemi che sono più grandi di questa dimensione fisica, devo tener conto poi degli effetti della, della velocità della luce che mi vanno a complicare il tutto. E quindi, andarsi a 10 GHz, la, la dimensione è 3 cm, non ho nessun sistema di elaborazione che è più piccolo di 3 cm, neanche uno smartphone, e quindi non ce la farebbe comunque la luce arrivare da parte, anche solo arrivare da parte a parte del circuito, lasciamo perdere il tempo di eseguire l'operazione, anche solo, semplicemente perché quello, eh, noi abbiamo un po' l'idea cioè, intuitiva che quando metto un segnale su un filo, dall'altra parte arriva istantaneamente quel valore, 0 no? volt, 5 volte arriva istantaneamente, no, non arriva istantaneamente, arriva con la velocità, neanche della luce nel vuoto ma della, della luce degli elettroni nel, eh, nel rame quindi ci sono tutta una serie di motivi quindi, fisici che fanno sì che diventa sempre più difficile ancora lavorare diciamo così semplicemente aumentando la frequenza di clock quindi negli ultimi anni per motivi fisici e tecnologici la frequenza di clock non è aumentata tranne casi particolari, oltre ai 3-4 gigahertz, che comunque è un numero di due rispetto, provate a contare fino a 3 miliardi, poi me lo dite, in un secondo. E allora cosa è successo? Le prestazioni, L'aumento delle prestazioni si è ottenuto con metodi diversi, ad esempio i famosi processori multicore, in cui dentro lo stesso chip, dentro lo stesso microprocessore, non ne metto uno, sono riuscito a... Comunque la tecnologia è andata avanti, ho una miniaturizzazione maggiore, e quindi all'interno dello stesso chip ci metto più core, cioè più copie dello stesso processore. E quindi è come se ne avessi due, come se ne avessi quattro, che possono andare avanti in parallelo. Quindi vanno tutti alla stessa frequenza, ma avendono di più potrò raddoppiare. Per raddoppiare il numero di operazioni da fare, non raddoppio la frequenza di clock, ma raddoppio il numero di processori che metto dentro il calcolatore. No, questo è è un esempio no? di come si è riusciti ad aumentare la potenza di calcolo anche senza aumentare la frequenza di clock, cioè metto più, più CPU dentro, praticamente ho una CPU unica con tante CPU eh, dentro. Eh, temperatura di sistema di dissipazione, anche, sì, sì, sì eh, come suggerisce Antonino, eh, è chiaro che la, eh, la, la di, aumentare la frequenza di clock aumenta il calore prodotto, è anche vero che avere più core aumenta anche il calore prodotto da, cias da ciascuno di essi. No? Eh, quindi qua ho detto, quando ho, motivi, ho detto motivi fisici, chiaramente ci sono, eh, oltre che motivi tecnologici e prestazionali, ci sono anche quelli termici. Termici che comunque non scompaiono nel passare a sistemi di questo genere, perché se io ho più core e ne faccio andare avanti quattro contemporaneamente, sto consumando quattro volte tanto. Energia elettrica, e questa energia elettrica dal punto di vista termodinamico si trasforma tutta in calore, perché non c'è nessun'altra forma di energia in cui si può tra, trasportare. Quindi all'aumentare le prestazioni, anche per mezzi non puramente clock, ma ad esempio aumento dei core, eh, aumenta comunque la dissipazione termica, eh, che poi va portato via questo calore ovviamente, in qualche modo per evitare che le temperature salgano troppo. Però sì, sicuramente anche qua, come, tutte le, diciamo, come tutti i sistemi tecnologici ingegneristici, bisogna trovare il giusto bilanciamento tra aumento questo, aumento quest'altro, aumento quest'altro ogni operazione che faccio ha delle conseguenze progettuali che mi permette che mi obbligano diciamo così, a fare marcia avanti so, sull'area e allora farò marcia indietro sul, sulla frequenza di clock per mantenere magari un, un livello di, di, di temperatura accettabile o viceversa ecco. un, come si dice è una bella grana no? fare sviluppare o progettare cose a questo, diciamo, a questo livello di, eh, di stato dell'arte in certo senso. Ok, vediamo se ci rimangono due domande da vedere, se non sbaglio, vediamo un attimo. Eh, la domanda 2, qual è la differenza tra un bus seriale e un bus parallelo? Direi che non abbiamo citato l'argomento durante le lezioni, eh, in realtà la, la risposta è molto semplice, un bus seriale è un bus fatto da un filo solo, seriale, uguale a un filo, e come ad esempio il bus USB. Se voi prendete un qualunque cavo USB e provate a tagliarlo dentro, vedete che lui dentro ha quattro fili. No? Questi quattro fili in realtà sono uno la tensione l'altro la massa, cioè due fili di alimentazione, un filo per il segnale che va e l'altro filo per il segnale che torna. Quindi... I, tutti i dati, quando voi. Ma anche questa, la web che in questo momento che mi sta riprendendo, i pixel della, della mia faccia, eccetera, che stanno viaggiando, viaggiano su un bus USB e viaggiano tutti belli in fila indiana, perché c'è un filo solo per i dati che vanno dalla web verso il computer. E quindi i bit sono serializzati. Un bus parallelo, come dice il nome, è un bus che scusate il disegno, fatto in fretta, eh, è un bus che, che è composto da più fili che viaggiano in parallelo. Eh, questa è la struttura dei bus interni, ad esempio, sono fatti così all'interno del, del calcolatore. Perché un bus parallelo lo devo considerare? Ma perché avendo più fili in parallelo, nel tempo che ci mette un bus seriale a trasmettere un bit, un bus parallelo me ne trasmette magari 8. E quindi in teoria è più veloce, è più veloce ma è più costoso ovviamente perché anziché un filo ne metto 8, eh, è più ingombrante, quindi mi occupa spazio ad esempio sulla scheda madre, eh, io non potrei avere un filo USB filo come quello del caricatore del telefono fine se dentro avesse 12 fili anziché 4 qui c'è anche il problema di gombro, c'è anche il problema di costo e c'è un problema poi di anche di interferenza elettromagnetica per cui se ho molti fili che viaggiano uno vicino all'altro ciascuno dei quali ha un segnale onda quadra fatto di zero e di uni questi segnali si disturbano l'un l'altro e quindi questo disturbo, detto cross talk eh, quindi eh, chiacchierata reciproca eh, mette un limite superiore alla frequenza massima a cui posso mandare dei dati per cui a un certo punto c'è si si è cioè stata una certa decisione di spostarsi più possibile su basse seriali su cui è vero che su un singolo trasferimento trasferisco un bit solo, mentre quindi trasferisco molti ma riesco sul bus seriale ad andare a frequenze molto maggiori anche su bus meno protetti su un filo che viaggio, metto in borsa eccetera, mentre invece sul parallelo devo, una volta ad esempio le stampanti viaggiavano su un bus parallelo no? perché si voleva che si trasferissero più dati, però lavoravano con frequenze molto più basse Adesso i bus paralleli sono rimasti solamente all'interno, quasi, quasi esclusivamente all'interno del calcolatore. Eh, sì. e alcuni, ma anche i connettori video, il eh, connettore VGA aveva 3-4 connettori, uno per ogni, per ogni componente colore. Adesso l'HDMI invece anche lì è un bus seriale eh, fatto di, di due fili solamente. E, sì, e ovviamente con una schermatura con eh, i diciamo, protocolli di comunicazione opportuni una schermatura opportuna del, del cavo infatti l'accademia è molto più spesso perché non per i fili che ha dentro ma per la schermatura che ha intorno eh, riesci ad andare a frequenze molto più elevate quindi avere i trasferimenti in termini di bit al secondo molto più elevati eh, comunque questo è un argomento diciamo, che pescata una domanda del passato che oggi non, direi, non, non capiterebbe più perché non l'abbiamo inserita come, come argomento trattato la domanda 1 descrive la funzionalità della memoria RAM, le sue caratteristiche, le principali differenze rispetto a un hard disk allo stato solido e se di nuovo siamo all'interno della differenza tra le memorie dove eh, ovviamente quello che possiamo confrontare sono quei quattro parametri che dicevamo prima, quindi la velocità, la memoria RAM è sicuramente più veloce, la eh, capienza, l'SSD è sicuramente più capiente, eh, io di RAM su un calcolatore magari ho 6, 8... 12, 16 GB su un disco SSD ne avrò 500 GB, 1000, 2000, cioè 1 Tera, 2 Tera. Le caratteristiche sono molto simili, in realtà, nel senso che sono entrambi fatti su circuiti eh, integrati. Poi tecnologicamente sono molto diverse. Ma è eh, sempre comunque tecnologia elettronica. Non abbiamo come l'hard disk che è magari è un disco rotante che memorizza in modo magnetico i dati. Ma eh, l'altra la, differenza, quindi abbiamo detto, costo. Costo è maggiore per la memoria RAM, capienza è maggiore per la SSD, ehm, velocità è maggiore per la memoria RAM e volatilità. Eh, L'SSD non è volatile mentre la memoria RAM invece è volatile, quindi perde i dati. Quindi è un altro modo diciamo così, di ridire le stesse cose che avevamo già detto nella domanda sulla gerarchia di memoria. Ok, quindi qua abbiamo fatto una carrellata abbastanza veloce su un ventaglio di domande, come vedete alcune sono di tipo più teorico, quindi aver capito il concetto, altre alcune sono di tipo più diciamo, di calcolistico sulla dimensione della memoria e sulla dimensione dei bus, ma alla fine, grosso modo, diciamo così, si gira intorno a questi concetti principali. Io a questo punto farei una pausa no? eh, per tutti, Così poi riprendiamo tra 10-15 minuti, ehm, vedendo invece l'altro argomento, che è l'argomento delle del domande di teoria di Python. Quindi ci facciamo un piccolo intervallo, io lascio la connessione aperta ovviamente, però interrompo la registrazione, la riprenderemo dopo. E, e quindi diciamo così, 13.02 possiamo riprendere alle 13.15 precise, così abbiamo un'ora e un quarto... Per, per la parte successiva eh, ok quindi lo stacco la registrazione